ciao a tutti oggi prepareremo il salmone al cartoccio il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono salmone fresco pomodorini capperi olive sale pepe patate tagliate a pezzetti origano basilico acqua e sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta condendo i pomodorini mettere il sale Il pepe, l'origano e il basilico. Irroriamo con un filo d'olio. ed amalgamiamo bene. Mettere nel boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello con le patate, Chiudere con il coperchio e condire il salmone. Prendere un foglio di carta da forno, mettere un pezzo di salmone, i pomodorini, I capperi, le olive, chiudere e posizionare nel Varoma. E ripetere l'operazione con il resto del salmone. Abbiamo posizionato il salmone nel varoma e nel vassoio del varoma. Chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Il salmone è cotto, impiattare e servire con le patate. Salmone al cartoccio. Grazie e alla prossima ricetta.